le telecamere che sono presenti in città coprendo anche i rioni collinari. Sì, innanzitutto affrontiamo oggi il tema della sicurezza urbana che è un tema serio e delicato da affrontare con responsabilità e capacità, eh, con qualche ora di lavoro in più al Viminale, sui tavoli europei e qualche selfie in meno da parte del Ministro dell'Interno. Finora Salvini si è curato soltanto di alimentare la tensione, le paure, le preoccupazioni legandole al problema e alla gestione del fenomeno migratorio e si è preoccupato occupato poco di abbassare il tasso delle percentuali di furti, di violenze, di reati, di atti di microcriminalità nei quartieri e nelle nostre grandi comunità. Allora noi chiediamo davvero serietà da questo punto di vista. Eh, finora le azioni messe in campo sono state rivolte soltanto a qualche ONG che ha portato sui nostri territori 600 migranti ma non si è curato il Ministro dell'Interno di altri 2.100 sbarchi che arrivavano da barchini o barconi sulle coste italiane. Allora solo fumo e solo propaganda la smetta da questo punto di vista anche a livello nazionale di continuare a giocare alla battaglia navale a vestirsi da Batman attribuendosi superpoteri anche in questo decreto sicurezza bis che analizzeremo e stiamo analizzando ora nelle commissioni competenti e arriverà forse in aula la settimana prossima attribuendosi poteri che sono inutili come ha ricordato anche il Presidente Conte in un'intervista eh, di oggi e inizia a lavorare in modo serio in Italia e soprattutto a Bruxelles per risolvere in modo strutturale il tema del fenomeno migratorio per quanto riguarda la sicurezza urbana anche qui una parola chiara e un impegno serio finora l'unica risposta la che è arrivata dal Viminale è quella di consegnare alle famiglie maggiori pistole da mettere sui comodini. Noi crediamo che le risposte siano differenti, che le risposte debbano venire da maggiori agenti per strada, nei quartieri, nelle nostre comunità e più telecamere di videosorveglianza che possano aiutare a prevenire e a combattere e a reprimere eventuali fenomeni di violenza o atti di criminalità che si verificano nei nostri territori. Il Paese è allo sbando, abbiamo bisogno di un Ministro che garantisca la sicurezza e non alimenti le paure. Per quanto riguarda Salerno, eh, ricordiamo davvero brevemente la cronistoria, Nel giugno eh, dell'anno scorso il Comune ha presentato un progetto di 648 mila euro mh, integrando diciamo, una rete di videosorveglianza diffusa in tutti i quartieri della nostra città soprattutto le zone periferiche e le zone più alte, diciamo, dei quartieri collinari, le zone alte della città che sono oggetto soprattutto negli ultimi tempi di, di maggiori reati o furti in appartamenti. Il Ministero dell'Interno ha accolto un criterio sull'incidenza della delittuosità proposto dalla prefettura troppo basso che non ha consentito al progetto del, del comune di Salerno di accedere ai finanziamenti neppure quando è stata scorsa la gradatoria nel febbraio dello scorso anno il tema grave è che però per i criteri utilizzati nessuno dei 102 progetti presentati da tutti i comuni della provincia di Salerno hanno, hanno avuto il finanziamento per cui oggi il ministero dell'Interno ha completamente abbandonato la nostra provincia allora noi siamo qui io ho presentato un'interrogazione parlamentare il mese scorso rivolgendola a Salvini per mettere in campo tutte le azioni che consentono di finanziare gli interi progetti di videosorveglianza presentati in provincia di Salerno e da tutti i comuni italiani, si parla di quasi 200 milioni di euro, siccome utilizzano risorse buttandole in mille rivoli inutili eh, inseriscano questo capitolo per dare maggiore sicurezza e serenità urbana alle nostre famiglie, abbiamo bisogno di questo, non di chiacchiere e non di propaganda. In relazione all'aeroporto sì. c'è stata appunto l'ennesima presentazione l'ennesima inaugurazione, lei ha fatto delle azioni parlamentari, insomma il merito eh, di questo aeroporto alla fine pare eh, che venga disconosciuto a tutti gli attori principali che hanno lavorato per anni? Beh, noi abbiamo assistito ad una passerella, l'ho detto, stucchevole da parte del Ministro Toninelli dopo un anno di tempo perso, eh, un anno in cui ha commesso ritardi eh, incredibili per mettere semplicemente una firma su un decreto che era volto a rilasciare la concessione totale dell'aeroporto di Salerno. Non capiamo davvero la ragione di una passerella per un'infrastruttura che è finanziata interamente dalla Regione Campania per quanto riguarda la rete complessiva che la Regione Campania ha inserito in una rete aeroportuale campana insieme alla Regione aeroporto al GESAC e soprattutto il cui l'allungamento della pista è stato finanziato con i fondi dello sblocca Italia del governo Renzi. Allora hanno fatto di tutto per bloccarla, ora vengono qui senza neppure invitare tutti gli attori istituzionali che hanno partecipato al lavoro, preparatorio in questi mesi, le associazioni di categoria, gli industriali, gli imprenditori. Noi davvero eh, siamo in questo momento contenti che l'aeroporto possa davvero partire ma è chiaro e deve essere chiaro alle nostre comunità che se non ci fosse stato l'impegno della regione Campania e l'impegno del scritto e con due interrogazioni parlamentari ha tenuto alta l'attenzione in Parlamento e di una petizione popolare che ha fatto sentire davvero la presenza di un intero territorio di amministratori, di operatori del settore a sostegno di questa infrastruttura l'aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi non sarebbe partito, quindi noi davvero siamo contenti di poter rivendicare questo risultato raggiunto grazie ai nostri sforzi. Nello specifico cosa si farà per garantire maggiore sicurezza e vigilanza a Salerno? Intanto il progetto che noi abbiamo elaborato e che avevamo presentato anche per le vie istituzionali su richiesta del Ministero dell'Interno e che non c'è stato finanziato. Questo progetto che riguardava la sicurezza urbana non è stato finanziato a nessuno dei comuni della provincia di Salerno, il che vuol dire che c'è una grande propensione del Ministro dell'Interno, al di là delle chiacchiere e delle esibizioni, a non curarsi di aspetti concreti che riguardano la vita quotidiana dei cittadini. A questo punto noi faremo in modo di finanziare queste ipotesi di lavoro che avevamo prospettato con fondi comunali, interamente comunali. Con l'assessore della Greca abbiamo verificato la possibilità di postare i fondi previsti. Con l'assessore De Maio e gli altri assessori ragione Abbiamo verificato la necessità e l'esigenza di collocare in via prioritaria alcune telecamere nei posti più critici, cosa che faremo non appena si sbloccheranno le ipotesi di bilancio che stiamo prevedendo e partiranno gli acquisti delle macchine. Possibile chiaramente se ci sono già a dettagliare i costi diciamo, di investimento con le casse dell'ente e anche il numero ed eventualmente i luoghi di questi punti strategici delle telecamere? Sarà oggetto della chiacchierata che faremo questa mattina, abbiamo addirittura preparato delle tavole che potrete guardare e credo che così sarà molto più semplice piuttosto che dirlo a voce, acquisire notizie e dati. È un'iniziativa che sta a cuore al Partito Democratico. Che ci ospita questa mattina, che ha svolto una funzione di promozione importante che noi tentiamo di portare avanti come amministrazione, ma soprattutto come cittadinanza. Sindaco, con larghissimo anticipo si parla già e si pensa già alla prossima edizione delle luci d'artista, il Comune sta già lavorando in questo senso? Allora, quest'anno scade il l'appalto triennale, perché noi facciamo un appalto triennale per l'Uffici d'Artista, in guisa che chi se la giudica può organizzarsi in modo tale da poter offrire il meglio delle, delle nostre richieste, poter rispondere al meglio delle nostre inchieste. Eh, ora con questa stagione, con questa ultima edizione di l'Uffici d'Artista, questa è del 2019-2020, termina questa fase tribolata che abbiamo avuto con una bella gara fra Blanchard e Irene Energia. Anche qua si è tribunalizzato tutto, alla fine avevamo ragione noi come è stato dimostrato dagli atti e dai fatti. Ora con grande anticipo abbiamo fatto, abbiamo, porteremo in giunta le linee di indirizzo per il prossimo triennio e a quel punto si farà una gara per il prossimo triennio e vinca il triennio non si riesce a trovare diciamo, una soluzione finisce anche il Parlamento il caso della recrudescenza di furti del resto un territorio molto vasto e articolato quello di Cavate e Tirreni cosa pensate di fare? Beh, eh, la situazione è diventata difficile anche perché eh, si è generata nell'opinione pubblica una grande preoccupazione diffusa eh, comprensibile e legittima perché episodi di furti a ripetizione della nostra città ce ne sono stati ma anche perché si è data una grande enfatizzazione a questi episodi, non è la prima volta me, che accadono episodi del genere nella nostra città, nella nostra provincia, c'è un grande impegno delle forze dell'ordine, abbiamo avuto un tavolo in prefettura, un comitato per l'ordine pubblico e per la sicurezza, c'è la presenza delle forze dell'ordine, la degenerazione è stata rappresentata da queste ronde, cioè gruppi di cittadini che certamente animati anche da buone intenzioni, per difendere il, la città, il territorio, eccetera, ma che hanno generato più confusione di quante soluzioni abbiano portato. Quindi io mi auguro, come già sta accadendo gradualmente, la situazione ritorni alla normalità e ci si affidi alle istituzioni preposte, cioè alle forze dell'ordine, che hanno esperienza e professionalità per far sì che questo fenomeno si possa gradualmente ripeto, riportare a una normalità cava ha il diritto a dare serenità, i cittadini hanno diritto ad avere serenità nelle loro case, il furto in abitazione è uno dei più odiosi che c'è, perché il cittadino si sente violato nella sua intimità, anche per questo c'è stata questa reazione dell'opinione pubblica. Ripeto, ma io sono fiducioso, vedo il grande impegno dei carabinieri e della Polizia di Stato che queste bande, una o più bande che stanno devastando il territorio possano essere assicurate alla giustizia. c'è anche un po' il paradosso di preoccuparsi da un lato dei furti, dei criminali, dall'altro anche della violenza, della degenerazione, come diceva lei, dei cittadini e di queste ronde, insomma. Sì, questa esasperazione, diciamo, io non la giustifico, è in, come dire, assolutamente ingiustificabile, può essere comprensibile solo nella misura in cui a volte il cittadino si sente un po' lasciato solo, magari si chiama la macchina della polizia che è impegnata altrove e non arriva in un tempo eh, sufficiente, eh, oppure la risposta che arriva la macchina è impegnata altrove, allora c'è un senso di solitudine ecco, del cittadino che reagisce in questo modo. Questo è stato superato per un impegno significativo, io stesso sono uscito di notte, in alcune circostanze Cava ha avuto 5 auto dei carabinieri e della polizia nella stessa sera per il controllo del territorio e non voglio come dire, fare gli scongiuri ma diciamo, negli ultimi giorni non si registrano fenomeni di questo genere, quindi ripeto, ribadisco, spero che rapidamente Cava possa ritornare alla sua serenità.